Ho deciso di prendere anime! se prometto poi mantengo ma appartiene se ci tieni, tu prometti poi mantieni prometto, prometti Mi Vai oh ABRA! Oh mio Dio! Dio. Brava!